Ciao! Allora, oggi sfogliamo l'album numero 3 del libro Shea, un album che è pieno di novità e offerte, tantissime offerte per la cura soprattutto del viso, ma le vedrete comunque tutte quante quando sfoglieremo il video e quindi direi di iniziare subito. Allora, eccoci. Per prima cosa vediamo la promozione per il trattamento viso, eccola qui, perché abbiamo con l'acquisto di 15 euro di tutto il catalogo, Ogni 15 euro si ha in omaggio il trattamento viso a scelta, da quello più adatto alla vostra carnagione, ehm, con il foglio sottolineato. Quindi, 15 euro, scegliete il trattamento. Questi sono quelli notte, Dove sono? Ecco. e questi sono quelli giorno. Poi iniziamo a vedere le promozioni, perché la prima promozione comprende il set compattezza a 26,95, con il trattamento rimpolpante giorno, il filler mirato occhi e labbra più questa pochette se no abbiamo il set luminosità a 24,95 che compare nel trattamento levigante giorno e il rollo in occhi illuminante più la pochette ovviamente andiamo avanti eccolo, il set ovale definito a 29,95 il trattamento modellante giorno più il contorno occhi effetto lifting più la pochette oppure il set pelle luminosa a 34,95 che comprende il trattamento riattivatore di giovinezza giorno il rollo occhi, l'attivatore di giovinezza e la pochette 29.95 set nutrizione della rich creme che comprende l'antirughe benefica giorno e l'antirughe benefica occhi più la pochette e eccola qua set età globale che è dellanti global, comprende la crema fondamentale giorno, la crema fondamentale occhi e la pochette vi mostro ora un'offerta perché eccola qua Abbiamo lo stick correttore Pelle Perfetta a 3€ euro con l'acquisto del fondotinta 0 difetti. Quindi acquistiamo il fondotinta a 14,95€ tra tutti i colori, eccoli qui, per trovare quello più adatto alla propria clamagione. E il correttore è solo 3 3€ e si sceglie con il colore sottolineato per il colore. Mentre a prezzo pieno sarebbe il 7,95€. Quindi questa è una buona offerta. Iniziamo ora con il set per la festa alle papà. Questo, ad esempio, comprende il set Freschezza con il gel da barba e il balsamo e il dopo barba a 9,95, oppure il set lenitivo con la schiuma da barba e il balsamo dopo barba a 9,95, oppure il set capelli che comprende lo shampoo stimolante e il trattamento stimolante di un mese a 22,95. Poi abbiamo il set Energy Home, il trattamento anti antità 4 in 1 più il gel gommage viso più la pochette a 19,95. Ci sono anche profumi in offerta, per esempio per la festa di papà, quindi tutti i profumi. Eccoli anche questi, ovviamente, sono tutti in promozione. Vediamo ora una novità, eccola qua, le Plasier Natur, perché c'è, eccole qui, due nuove profumazioni. La prima è e il bagno doccia al fiore di loto e salvia che è nella confezione grande da 400 ml a 3,95 oppure nella piccola a 2,70 a 200 ml abbiamo anche il nuovo profumo eccolo qua fiore di chiare e yong lang eh, penso si indica così e stessa cosa per eh, le quantità poi abbiamo invece in offerta tutti gli altri eh, bagno doccia perché ne abbiamo due eccoli qui 6.95 e si possono scegliere con il codice il primo col codice nero il secondo col codice rosso e sono a scelte le promozioni 2 6.95 altra promozione i balsamo labbra diamo due balsamo labbra sulle 3 euro sempre stesso discorso il primo col codice nero e il secondo col codice rosso tranquillamente a scelta tra quelli che volete vediamo ora le novità della linea per il corpo anticellulite e si chiama 2 -pe Perfect quindi eh, riduzione pelle perfetta e abbiamo eccolo qui intanto è il vediamo se riesco a farlo vedere un po meglio eh, il trattamento anticellulite la confezione da 200 ml a 1495 e questa è la crema anticellulite abbiamo poi il trattamento eccolo qua per la silhouette affinata e eh, questo è snellente che è un 150 ml e viene 17,95. Quello è il trattamento efficace testato in 28 giorni, dice. E con questo abbiamo sfogliato tutto l'album. Allora, avete visto che ci sono un sacco di promozioni, offerte e tante, tante novità. Vi ricordo che questo è l'album numero 3, che è valido fino al 15 marzo 2017, e qui sotto nell'info box c'è sempre il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini E poi c'è sempre anche il link per scaricare in formato pdf il catalogo Così lo potete tranquillamente sfogliare con calma sul vostro computer, tablet, smartphone o dove volete e Perché sapete che io nei video faccio vedere solo le promozioni o le novità Non sto a guardare tutto l'album, se no è un video che dura una settimana E come sempre vi auguro buoni acquisti naturalmente profumati con il Maggi Catturale Mondo di Vrochet.